Ciao, sono Olivia. Oggi cuciamo insieme questo sacco nanna. Bello e pratico. È molto comodo e facile da cucire. Riempito con un'imbottitura, tiene bello caldo. Una simpatica idea regalo fatto con amore. Per prima cosa, conviene lavare i tessuti. Siccome si tratta di tessuti diversi, possono anche restringersi in modo diverso. E alla fine sarebbe un peccato. Già che ci siete, lavate anche la ceniera o stiratela molto calda. Io preferisco mettere il tessuto nella sacchetta della biancheria in modo che non si sfilacci troppo. Dopo il lavaggio, i due tessuti devono essere stirati molto bene. Siccome le cimose laterali spesso tirano un po', tagliateli semplicemente prima di tagliare il tessuto. O fate qualche incisione in modo che la cimosa possa allagarsi meglio. A questo punto tagliamo tutte le parti del sacco nanna con l'aiuto del cartamodello. Vuol dire il tessuto esterno, il tessuto interno e le due strisce per allungare la cerniera. Il tutorial su come fare il cartamodello di questo sacco nanna lo troverete in un altro mio video. Per tagliare mettiamo il tessuto doppio. Posizioniamo la parte del dietro sulla piegatura del tessuto e la parte del davanti accanto, e fissiamo tutto con gli spilli. La parte del davanti viene però tagliata al centro. Se il tessuto ha un motivo, come nel caso del mio tessuto esterno, dovete mettere entrambe le parti nella stessa direzione. Se il vostro tessuto però non ha una direzione, come nel caso del mio tessuto interno, potete risparmiare un po' di tessuto e mettere una delle due parti al contrario. Ora abbiamo due davanti e un dietro del tessuto esterno e due davanti e un dietro del tessuto interno. Una cerniera, che nel mio caso è lungo 60 cm e che è a lungo con due strisce di tessuto. Se trovate una ceniera più lunga di 60 cm, potete ovviamente evitare questo passaggio. Tuttavia le cerniere molto lunghe sono solitamente un po' più grosse e quindi non adatte per i vestiti dei neonati. Ho tagliato l'imbottitura solo grossolanamente, perché attaccandola al tessuto interno può spostarsi ancora un po'. Per prima cosa prepariamo tutti i pezzi, in modo che in seguito il cuscito diventa più semplice. Cominciamo ad attaccare l'imbottitura al tessuto interno. Per fissare l'imbottitura conviene usare degli spilli con testine colorate, in modo che non scompaiano nell'imbottitura e rimangono per ora all'interno nel sacco nanna. Per cuscire ho scelto un semplice punto dritto. Solo nella parte centrale davanti, là dove in seguito cusciamo la ceniera, ho attaccato l'imbottitura con un punto zigzag, in modo che rimanga ben piatto quando dobbiamo attaccare la ceniera. Se la vostra macchina da cucire ha un piedino a doppio trasporto sarà molto più facile attaccare l'imbottitura. Se invece utilizzate un semplice piedino universale, può succedere che il tessuto si alza leggermente davanti al piedino. In questo caso vi consiglio di fermarvi di tanto in tanto con l'ago abbassato. Sollevate il piedino, lisciate tutto e poi potrete continuare a cucire. Eventualmente potete anche ridurre la pressione del piedino. Una volta cucito tutto, tagliate l'imbottitura in eccesso. Non buttate via gli avanzi di imbottitura. Potrete usarli in seguito per riempire qualche peluche con gli avanzi del tessuto. Ora dobbiamo allungare la ceniera. Se avete una ceniera abbastanza lunga, ovviamente non è necessario. Per allungarla, cuciamo le due strisce, un tessuto esterno e un tessuto interno, in fondo alla ceniera. Ho tagliato queste due strisce un po' più larghe in modo da poterli cucire meglio e la macchina non si mangia il tessuto. Mettiamo la striscia del tessuto interno con il dritto sul rovescio della ceniera e facciamo molto lentamente una cucitura, eventualmente anche con l'aiuto della manovella a mano in modo che l'ago della macchina non si rompa. Dopodiché, cuciamo anche la striscia del tessuto esterno sul fondo della ceniera. Dritto contro dritto. Tagliate il bordo sporgente ai lati in modo che la striscia abbia la stessa larghezza della ceniera. E infine fissate tutto con un'impuntura sul dritto. Adesso attacchiamo la ceniera. Per fare questo mettiamo la ceniera dritto su dritto sul centro davanti del tessuto esterno. Cioè il dritto della ceniera appoggia sulla parte bella del tessuto esterno. Il fermo della ceniera si trova un centimetro sotto il bordo superiore. Fissate la ceniera con i spilli e cucite su tutta la lunghezza con un piedino per cenniere. Dopo, cusciamo anche l'altro lato della ceniera al tessuto esterno. Assicuratevi che anche qui il fermo sia un centimetro sotto il bordo tagliato. Ora attacchiamo alla ceniera anche il tessuto interno. Nella stessa maniera. Prima fissiamo tutto con i spilli e poi lo cuciamo lungo la prima cucitura. Ovviamente anche qui da entrambe le parti. E ora il sacco Nanna si presenta così. Adesso rifiniamo la parte superiore, vuol dire la scolatura, la spalla e il giro manica. Nella parte del dietro è molto facile. Mettiamo insieme il dritto del tessuto esterno sul dritto di quello interno, vuol dire che i due lati belli si trovano all'interno e cusciamo tutta la parte superiore insieme con un margine di cuscitura di un centimetro. Cuscite molto lentamente nelle curve, soprattutto sulla spalla. Alzato ogni tanto il piedino con l'ago abbassato, girato un po' il tessuto, ma non troppo, in modo che non si creino angoli. Questa cucitura viene meglio se usate una lunghezza di punto molto piccola, ad esempio un millimetro e mezza, soprattutto nella spalla. Dopo aver cucito tutto mi sono resa conto che sarebbe stata meglio se avesse disegnato sulla spalla la linea di cucitura con una matita in modo che diventasse più precisa. Ed entrambi i lati sembrassero davvero uguali. La parte anteriore deve essere assemblata in modo leggermente diverso. Metto sempre prima una piccola mollettina, in modo da sapere quale parti devono essere cucite insieme. Ora apro la cegnera, piego una delle due spalle verso il basso, e piego di nuovo questa parte a metà, come nella foto. Ora ribalto al di sopra del pezzo piegato il tessuto esterno. E poi ribalto al di sotto del pezzo piegato il tessuto interno. A questo punto vi troverete la scollatura, la spalla e il giro manica dritto su dritto. Spilate tutto e cuscite con un centimetro di cucitura la scollatura, la spalla e il giro manica. Anche qui con un punto corto, tipo un mm e mezza. E anche qui conviene disegnare prima con una matita la cucitura Ovviamente facciamo la stessa cosa anche all'altra parte. Ricordatevi sempre di fissare l'inizio e la fine della cuscitura con un punto indietro. Per avere una bella scollatura senza piegoline, dopo aver girato il tessuto, dobbiamo fare un paio di cose. Prima tagliamo immagine di cuscitura fino a 3 o 4 mm. Poi facciamo anche molti piccoli taglietti nelle curve interne, ma state attenti di non tagliare la cuscitura. Nella zona delle spalle, là dove la curva va verso l'esterno, tagliamo piccoli triangoli in modo che il margine di cuscitura non faccia spessore dopo averlo girato. Se la vostra imbottitura è molto spessa, potete ridurla leggermente all'interno del margine di cuscitura. E ora girate tutto. Il vostro sacco nanna si presenta adesso così sul dritto e così sul rovescio. A questo punto dobbiamo cucire tutto insieme. Però prima di fare questo, dobbiamo cucire insieme circa 20 cm del tessuto esterno che corrisponda all'apertura della parte interna che servirà in seguito per girare il sacco nanna. Per fare questo, mettiamo insieme le due parti del tessuto esterno, dritto contro dritto, e mettiamo due molettine all'inizio e alla fine dell'apertura. I segni del carta modello ci aiutano in questo. Ora cuciamo insieme solo i 20 cm dell'apertura del tessuto esterno, con un margine di cucitura di 1 cm. Prima di cucire insieme il resto, però, un piccolo consiglio. Affinché le due cuciture al di sotto del giro manica si incontrano perfettamente, dobbiamo fissare le due cuciture insieme con uno spillo e poi facciamo una piccola cucitura di 4 cm senza punto avanti e indietro. Quando sul dritto del tessuto le due cuciture al di sotto il giro manica si incontrano perfettamente possiamo andare avanti. Quindi mettiamo tutti e quattro i strati di tessuto uno sopra l'altro e cusciamo tutto insieme con un margine di cucitura di 1 cm. Ricordatevi però di lasciare aperta l'apertura per girare. Questo sarà molto più facile se cuscite sul lato del tessuto esterno. Fissate sempre l'inizio e la fine della cucitura. E ora possiamo girare l'intero sacco nana attraverso l'apertura che abbiamo lasciato all'interno. Però prima di chiudere l'apertura vi consiglio di controllare tutte le cuciture per essere veramente sicuri di aver cucito insieme tutti e quattro i strati di tessuto, sia all'interno che all'esterno. E ora possiamo chiudere l'apertura con un punto matrasso. E infine, per chiudere la spalla, attacchiamo dei bottoni automatici. O se preferite potete anche fare un'asola e attaccare un bottoncino. E adesso vi auguro tanto divertimento per cucire questo dolcissimo sacco nana e se vi piace questo video, sarò felice di un pollice in alto. Ci vediamo presto, ciao!